parliamo di allenamento. Allora, sarò molto sincera, per me il mese di novembre è stato molto particolare in termini di allenamento e ammetto di essermi allenata che bocconi. Me ne avevo già parlato in un altro video dove avevo perso un pochino la motivazione, la voglia, in cui vi raccontavo che avevo trovato altri mezzi per mm, sfogarmi, e, però sono arrivata a un pochino a riflettere su uh, come mi sento adesso e cosa è cambiato uh, novembre è stato un mese molto ballerino cioè praticamente ho sentito poca stabilità, in quanto la situazione poteva cambiare da un momento all'altro, potevamo cambiare colore da un momento all'altro e si viveva un pochino con l'ansia di questo. E questa instabilità nella mia vita la vedevo riflessa in tutto ciò che facevo. Non riuscivo a concentrarmi su una cosa, ad allenarmi, perché non mi sentivo, non dico in controllo di, della mia vita perché penso che quest'anno nessuno sia stato in controllo o possa dire ho avuto controllo sulla mia vita ma uh, questa instabilità nella vita si rifletteva su eh, tutto il resto e mi impediva di fare le cose non riuscivo a programmare ho fatto tanta fatica a lavorare ho fatto tanta fatica ad allenarmi e infatti mi chiedevo perché rispetto al primo lockdown non ero riuscita a seguire una scheda, una routine vi avevo detto che non c'è nulla di male però comunque mi sono interrogata sul motivo e, e penso adesso di aver capito il motivo perché adesso che c'è stato questo nuovo decreto legge per le feste di Natale mi sento più tranquilla cioè adesso so che fino al 6 la situazione è così okay? quindi come il primo lockdown sapevo che per 8 mesi saremmo stati in quella situazione adesso è uguale e la differenza di novembre so che non può cambiare quindi l'instabilità e la possibilità di variazione nella vita mi dava instabilità in tutto ciò che facevo invece adesso che so come andrà non dico che sono in controllo perché ovviamente non lo sono però sapere come saranno organizzate le mie giornate e avere un termine avere idea di ciò che succederà mi dà molta più tranquillità e infatti da questa settimana quando siamo arrivati qua ho ritrovato la mia routine, ho ritrovato la mia serenità negli allenamenti, eh, mi sono organizzata <ride> un pochino la mia vita, la mattina mi sveglio con calma, faccio un po' le mie cose e poi mi alleno, pomeriggio lavoro, esco quindi insomma eh, vorrei sapere se anche voi vi siete sentiti così eh, se è cambiato anche per voi nel momento in cui avete aggiunto un pochino di punti fermi nella vostra vita se è cambiato anche il vostro rapporto con il fitness e con le varie attività che fate quindi come mi sono organizzata con gli allenamenti? essenzialmente in questo periodo cerco di dedicare ogni giorno un pochino di tempo all'allenamento allenamento inteso come un'ora di movimento in realtà quindi non per forza del essere un allenamento devastante o qualcosa di super strong, può essere benissimo anche stretching, sto ancora lavorando sulle mie spaccate, quindi c'è molto da lavorare su quello ed è un momento, un allenamento abbastanza statico, calmo, tranquillo, quindi è proprio per prendermi un'ora da dedicare a me stessa, prendermi una pausa, staccare il cervello e... Questo è un pochino quello che in questo periodo delle vacanze vorrei trasmettervi perché so che mh, tanti staranno pensando ecco mi devo allenare perché ho mangiato di più eccetera, no ci dobbiamo allenare perché muoversi fa bene perché siamo costretti in casa e quindi in qualche modo dobbiamo muovere il nostro corpo che è nato per muoversi e il movimento è salute muovetevi e allenatevi perché vi fa stare bene perché vi fa connettere con voi stessi e non perché è un compito che dovete compiere un compito da svolgere da portare a termine dall'inizio alla fine e vorrei davvero che Viveste il momento di allenamento meno come una costruzione, meno come un compito a casa, ma più come un momento da dedicare a voi stessi. Ci saranno allenamenti che amerete di più, ci saranno allenamenti che odierete, uh, ci saranno allenamenti che sedete lì direte: ma perché? Perché lo devo fare? E mentre lo farete vi sto vi direte perché lo sto facendo però molto spesso poi la sensazione a termine allenamento è sempre ehm, positiva, gioiosa e vi farà stare bene e eh, aiuta tantissimo a livello mentale soprattutto per rilasciare le endorfine e per rilassarvi non so se vi allenate la mattina ma se siete un pochino come me il, se vi allenate alla mattina poi si ha tutta un'altra energia e um, spesso io dico che laziness brings laziness, quindi uh, la pigrizia porta pigrizia, forse lo dico o lo dirò nel video della skin care routine perché questa cosa non mi suona nuova, se voi divaneggiate tutto il giorno Sarete sempre più stanchi, ve lo assicuro. E quando io passo sul divano tutto il giorno, arrivo stanchissima alla fine, invece, se mi alleno se faccio cose, mi tengo impegnata uh, mi sento molto più. Uh, magari si stanca ma è quello stanco diverso Un stanco positivo Quello stanco che energizza <ride> Basta Spero di essere riuscita a trasmettervi un pochino uh, di tranquillità Di passione Di amore verso voi stessi Verso l'allenamento Perché veramente cioè, eh, Siamo un po' cresciuti con questa idea del Workout, all in, super strong Yeah, daci dentro No pain, no game No io non, non sono assolutamente di questa opinione, sono dell'idea che basta muoversi, basta connettersi e sentirsi, sentirsi bene. E l'allenamento aiuta tantissimo. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al, vostro, al prossimo video di Lockmas. Un abbraccio.